Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e oggi vi farò vedere un glitch su come salvare l'headset da pilota ovvero l'auricolare insomma allora per fare questo glitch dovete venire all'aeroporto non all'aeroporto scusate all'eliporto e trovare questo elicottero visto che comunque eh, l'headset compare solamente mi sembra con questo elicottero, dovete farlo con questo elicottero il Frogger ragazzi una volta che siete saliti sul Frogger andate in stile, paracadute, andate su zaini e selezionate una volta la freccia destra una volta selezionata la freccia destra andate, vabbè fate cerchio cerchio, andate start online, attività create da rockstar, modalità competizione e prendete la prima, la prima bestia contro maniaco va benissimo una volta presa l'attività eh, entrate tendiamo che entra nell'attività e una volta che siete nell'attività nell ragazzi come ne avete la possibilità e eh, vi lascerà uscire uscirete dall'attività e automaticamente quando sarete fuori dall'attività avrete eh, il vostro auricolare il vostro headset come lo volete chiamare eh, da pilota come state vedendo a questo punto ragazzi l'unico e l'ultimo passo che vi resterà da fare è andare in un uh, qualsiasi negozio di abbigliamento o ammunition e salvare l'headset con questo ragazzi potete farci magari qualche completo particolare non so, poi magari porterò anch'io qualcosa un completo, un outfit un po' particolare vediamo di trovare qualcosa, di fare qualcosa di carino con questo, diciamo, con questo headset detto questo ragazzi io adesso vado a salvare questo quest auricolare in maniera che mi rimanga e in maniera che ci potrò fare qualche completo un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti